sì allora buongiorno a tutti benvenuti a questo seminario su rotta balcanica e politiche europee di sicurezza e io do immediatamente la parola a roberto antonione segretario generale dell'iniziativa centro europea per eh, i saluti iniziali grazie buongiorno a tutti è un piacere e eh, anche un onore eh, a nome del segretariato esecutivo dell'Ince e mio personale, darvi il benvenuto, anche se in forma virtuale, a tutti i relatori e ai partecipanti di questo, di questo evento eh, che abbiamo realizzato, grazie al progetto di cooperazione internazionale eh, Western Balkan Six Facility, che è cofinanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. L'obiettivo del progetto è sviluppare partenariati e reti sostenibili tra le amministrazioni e le organizzazioni statali e regionali, le organizzazioni imprenditoriali, i think tank, eh, al fine di promuovere un trasferimento di conoscenze ed esperienze e in qualche modo rinforzare la, la società civile all'interno di una democrazia partecipativa promuovendo o cercando di promuovere l'allineamento delle politiche nei settori dello, dello Stato di diritto, dell'economia, della connettività e della società generale, della società generale civi, civile in genere. Il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia e la continua interazione con il Servizio Relazioni Internazionali e Programmazione Europea è per noi del segretariato dell'INCE un motivo di grande orgoglio. E in qualche modo dimostra che la discussione sulle tematiche internazionali eh, vengono seguite con attenzione e con scrupolo anche dalle autorità regionali. Eh, consentitemi un saluto e un ringraziamento naturalmente a tutti i coorganizzatori, il Centro per la Cooperazione Internazionale, l'Osservatorio Balcani e Caucaso e naturalmente a tutti gli autorevoli relatori. Un particolare ringraziamento al CESPI, e eh, al suo direttore, eh, il dottor Frigeri, con cui abbiamo intrapreso una collaborazione strategica sulle tematiche della sicurezza nei Balcani, coniugando le rispettive professionalità e competenze nei confronti di un'area da sempre strategica per l'Italia e per l'Europa. L'Italia vede la propria stabilità e sicurezza come Legati in maniera indissolubile alla stabilità e alla sicurezza dei paesi situati sulla, sulla riva est dell'Adriatico. È, è proprio in questo senso che la presenza dell'onorevole Piero Fassino, eh, che non so se è, se è già arrivato o meno, ma... ma Comunque a lui desidero rivolgere un, un, un ringraziamento per la sua presenza e un, e un saluto. Dicevo la presenza dell'onorevole Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, non solo ci onora, ma ci ricorda che l'azione dell'Italia non si è fermata nonostante questa uh, difficile fase eh, pandemica. Un impegno che evidentemente coinvolge anche le organizzazioni internazionali e regionali anche sulla scorta di quel vertice sui Balcani ehm, occidentali che vide l'iniziativa centroeuropea ospitare più di 50 organizzazioni della società civile nel Reflection Forum eh, svolto a Trieste nel luglio del 2017 quando il Berlin Process era sotto presidenza italiana in particolare quel summit ha riconosciuto che il contrasto alla criminalità e la prevenzione dell'estremismo violento sono minacce comuni verso le quali è necessario un approccio ad hoc basato sulla comprensione delle realtà e su una più ampia cooperazione regionale le sfide comuni in materia di sicurezza sono evidenti e sono, dis sono state discusse nei, nei successivi vertici fra queste vi è la lotta contro il terrorismo la radicalizzazione gli attacchi informatici e tutto quel complesso delle cosiddette minacce ibride che pongono una sfida complessa anche ai nostri operatori. Uno degli obiettivi principali dell'iniziativa centro-europea è proprio quello di contribuire a sostenere la prospettiva europea dei Balcani occidentali e di consolidare il loro processo di adesione, garantendo che tale processo rafforzi non soltanto la cooperazione economica, ma anche i valori fondamentali dello Stato di diritto, è in questa prospettiva che credo si debba convergere monitorando in maniera scrupolosa tutti gli sviluppi in atto per poter intervenire a più livelli ciascuno nei propri ruoli e nelle rispettive competenze. Sono certo che i nostri ospiti, che ringrazio ancora per aver accettato di intervenire in questo evento, ci daranno oggi un contributo importante nel raggiungere quello che credo possa essere un obiettivo comune. Quindi, un, un, un augurio di, di buon lavoro a tutti. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, grazie molte. E colgo l'occasione appunto per segnalare che l'onorevole Sassino, per impegni istituzionali, ehm, non può intervenire in questo momento, ma conta di raggiungerci più tardi e interverrà appunto non appena ehm, potrà unirsi a noi. E passo quindi la parola al, a Daniele Frigieri, direttore del CESPI. Buongiorno, grazie Raffaella. Eh, allora anch'io intanto mi unisco a un ringraziamento particolare appunto a tutte le persone che sono collegate in questo momento e ai nostri relatori che ci accompagneranno un po' in questa, in questa riflessione. E eh, intendo e voglio anche ringraziare appunto l'INCE e il dottor Antonione per l'opportunità di, di lavorare insieme, e, e di, di svolgere questo, questo progetto ehm, per noi rilevante eh, che stiamo portando avanti insieme a un partner per noi ehm, centrale con cui abbiamo una, una lunga tradizione di collaborazione che è l'Osservatorio Balcani e Caucaso eh, e su questo consentitemi proprio una, una brevissima riflessione e, e cioè ehm, e, per noi è, è un Dire, è un'opportunità importante eh, questa partnership a tre, dove appunto un'organizzazione internazionale come l'INCE mette a fattor comune quelle che sono delle professionalità e delle competenze eh, di due think tank che hanno una lunga tradizione di lavoro su, sui Balcani e hanno sviluppato in questi anni appunto competenze e professionalità. Per cui l'aver colto eh, un po' quello che è il, no, il valore aggiunto di mettere a fattor comune quelle che sono appunto le, le interazioni che possono eh, nascere attraverso la collaborazione tra due istituti di ricerca, credo che sia un punto importante e di cui appunto siamo riconoscenti rispetto a, a, a, a, a Lince ehm, e a Dottor Antonione. Eh, il tema di oggi, appunto, eh, entra eh, nel, nel tema della rotta balcanica. Si inserisce all'interno di un progetto appunto uh, più ampio di cui parlava il dottor Antonione e si inserisce all'interno di, uh, di un ciclo di due incontri che noi uh, avremo, è il primo proprio dedicato all'approfondimento di, uh, di questa tematica. Una tematica che uh, non è sicuramente nuova, ma che appunto nella sua drammaticità è entrata a far parte uh, di quella che è um, no, la. la... L'attenzione eh, dei media e in generale del, uh, della politica nazionale ed europea. Ehm, questo rimanda a un tema più generale che è quello uh, di, uh, appunto di affrontare uh, a livello europeo quello che è il tema delle migrazioni più in generale uh, in un'ottica uh, in un'ottica più ampia, tenendo conto della complessità di questo, di questo fenomeno. E, e per questo noi abbiamo um, voluto appunto um, affrontare questo tema da più angolature, due, eh, due incontri, ehm, due seminari. Chiaramente non, è, non esauriscono quella che è la complessità del tema, ma abbiamo scelto due, eh, due tematiche. Quella di oggi, eh, appunto, riguarda le, le politiche europee di sicurezza. Ehm, che sono eh, centrali anche nel nuovo patto sull'emigrazione asilo della, della comunità europea, perché qui eh, si riconosce quello che è un ruolo di ricostruzione e una fiducia necessaria all'interno dell'Europa. Dell allora, questa era uh, un po' la, um, la finalità di questo incontro. Il secondo incontro sarà invece dedicato più a una... Um, lettura più ampia del fenomeno delle migrazioni su questa rotta, nello specifico la rotta balcanica. Ecco, io mi fermo qui, vi auguro buon lavoro, eh, rinnovando davvero eh, il mio grazie eh, a tutti quanti. Grazie molte. E, mh, segnalo appunto che non sarà presente eh, rispetto al programma ehm, eh, il rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia, che comunque la regione appunto manda ehm, i suoi saluti. Eh, per eh, questo seminario. Eh, aggiungo poche parole sul progetto di ricerca che appunto CESPI e Osservatorio Balcani e Caucaso tra Europa stanno sviluppando e all'interno del quale questo webinar si inserisce. Eh, questo progetto di ricerca appunto sostenuto da, da INCE si focalizza su, sulla rotta balcanica, in particolare stiamo cercando di approfondire eh, tre aree, tre ehm, aree diverse insomma della rotta. Quindi, un focus sull'area diciamo della Turchia e del confine con la Grecia in particolare, in parte anche con la Bulgaria, un focus sulla Bosnia-Herzegovina e il confine con la Croazia e un focus sulla ehm, situazione tra Slovenia e Italia. E, mh, con tutte le difficoltà del caso di fare ricerca eh, con, in tempi di pandemia, evidentemente, eh, però eh, questo progetto di ricerca più ampio vedrà la luce probabilmente eh, per l'estate e, e, e all'interno del quale il seminario di oggi si inserisce. Ehm, inizierei appunto dando la parola al primo dei nostri relatori. Ehm, mi faceva piacere sottolineare che appunto eh, per affrontare la tematica di oggi abbiamo coinvolto tre relatori, che ho anche l'occasione per ringraziare, che portano tre prospettive diverse, ehm, appunto il professor Alberto Pasquero ehm, dell'Università di Milano e eh, che collabora anche con l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, Um, il dottor Carlo Verdiglione, che è il dirigente superiore della Polizia di Stato, eh, nonché project leader del progetto IPA Country in Serious Crime in the Western Balkans, eh, e infine ehm, il dottor Thomas Miglierina, che è un giornalista della ehm, radio televisione svizzera e che ha eh, una eh, diciamo, attenzione specifica alle vicende eh, europee. E quindi riteniamo che, appunto, queste tre diverse prospettive potranno aiutarci a, a capire meglio cosa sta eh, succedendo. Diciamo. Um, e, e a identificare, o, o identificare alcuni elementi che ci aiutino a diciamo, eh, orientarci eh, in quello che sta succedendo. E quindi do la parola eh, al primo relatore, al professor Alberto Pasquero. Buongiorno, buongiorno, a tutti e a tutte, grazie per, per l'invito, grazie a Cespi, grazie a tutti gli organizzatori per l'invito che ho, accetto con, ho accettato con, con grande piacere. Io visto il tempo limitato a nostra disposizione che mi è stato assegnato, spero non me ne vorrete, eh, passerei subito a esaminare un po' quello che ho eh, preparato per questo, questo nostro incontro eh, ed è un tema, eh, chiedo solo conferma che si veda la, la presentazione, sì, fanno un cenno di sì, e che è il sì, tema sì, crede, grazie. Dei, grazie a voi, del, dei traffici di persone lungo la, la cosiddetta eh, rotta balcanica, È un tema di cui ho avuto modo di, di occuparmi nel corso della mia esperienza lavorativa nei Balcani, dapprima in Kosovo e poi a Belgrado dove ho lavorato per conto di OSCE e dell'Unione Europea. Eh, innanzitutto un Piccolo eh, passo indietro nel tempo, giusto per richiamare brevemente come eh, e perché abbiamo iniziato ad occuparci eh, da vicino di eh, rotta balcanica con riferimento anche al fenomeno migratorio. Questa è un'immagine scattata nel 2015. Un anno che ha conosciuto il più grande afflusso di persone dall'area eh, ai confini orientali del, dell'Europa, dalla Turchia, quindi verso i paesi del, dell'Unione Europea. Un anno che è stato contrassegnato da un numero veramente molto eh, elevato di eh, persone. Eh, oltre un milione di persone si stima che abbiano fatto ingresso quell'anno in Europa. Si tratta evidentemente di ingressi irregolari, nel senso che si tratta di persone. Persone che non erano munite di un visto di ingresso e anche in molti casi di documenti di riconoscimento, ma questo, apro, e chiudo parentesi, è la situazione che accomuna la stragrande maggioranza di... Eh, Persone che si recano in Europa per chiedere asilo. Quello che, di, che ha avuto di straordinario questo anno è appunto il numero assoluto di persone che hanno fatto ingresso. Vedete che eh, sulla destra, eh, dalle coste turche alle isole greche e poi via via risalendo la penisola balcanica verso i paesi del, del, dell'Unione Europea, sono transitate circa, si stima, queste sono stima di UNHCR, oltre 800.000 persone nel solo eh, anno 2015. Nei eh, primi mesi del 2016 questo flusso è eh, continuato. Qui vedete le prime immagini del ehm, della pressione che questo numero di persone in provenienza dalla, dalla Turchia hanno iniziato a esercitare sui confini esterni dell'Unione Europea, qui siamo in realtà al confine tra Macedonia e eh, Serbia, eh, a causa proprio del, del, del, del, dell'afflusso numerico di queste persone a un certo punto non è stato più possibile per le autorità di frontiera eh, materialmente contenere il numero di, eh, di persone che cercavano di entrare, quindi sostanzialmente si è aperto quello che di fatto è stato un grande eh, corridoio di libero transito che è esistito sostanzialmente per, per meno di un anno, perché poi eh, a inizio del 2016, qui vediamo intanto le varie ramificazioni che questa rotta ha partendo appunto dalla Turchia risalendo su, su via via verso l'Europa, vediamo Appunto un ramo che sostanzialmente passa dalla Turchia verso la, la Bulgaria e un altro ramo che dalla Turchia passa alle isole greche, però tutti e due sostanzialmente eh, tornano a confluire o in Macedonia o in, in Serbia e poi da lì si entra nell'area Schengen che è costituita dall'Ungheria. Eh, dall eh, appunto, eh, dicevo nel, nel 2016 poi questa, questa rotta ha iniziato a conoscere le prime interruzioni, nel senso che già dalla fine dell'anno 2015 Ungheria e Bulgaria hanno iniziato a costruire delle recinzioni che poi sono diventate dei veri e delle vere e proprie barriere, dei muri al confine l'Ungheria con la Serbia la Bulgaria con la, con la Turchia si tratta di confini terrestri di eh, facile delimitazione nel senso che si tratta di territori soprattutto quello del, tra Ungheria e Serbia di territori pianeggianti eh, all'interno dei quali è tutto sommato semplice tirare una, una recinzione ben più difficile e eh, fare un'operazione un analoga ad esempio tra, al, al confine tra Serbia e Bosnia oppure anche solo tra Bulgaria e Serbia dal momento che si tratta di zone molto che per ovvi motivi sono ben più difficili da controllare e da recintare. Che cosa succede nel 2016? Lo anticipavo prima, succede un evento molto politicamente, geopoliticamente molto importante, si arriva a un accordo tra Unione Europea e Turchia, un accordo assai consistente dal punto di vista monetario, si tratta di 6 miliardi di eh, euro che l'Unione Europea eroga alla eh, Turchia, tre, tre dei quali sono già stati eh, erogati, in eh, contraccambio appunto la Turchia si offre di gestire in modo più rigido mh, la fuoriuscita, dei eh, insomma, milioni di profughi che insistono sul, sul territorio turco. Tuttora la Turchia è un paese di grandissima eh, accoglienza di, eh, di, della popolazione rifugiata, accoglienza nel senso che eh, risiedono sul suo territorio eh, milioni di eh, cittadini stranieri di cui una, una buona parte di provenienza dal, dal territorio siriano questo per quanto riguarda la prospettiva eh, storica a, mh, sostanzialmente da quel momento la rotta balcanica viene chiusa a domino su iniziativa sostanzialmente del cancelliere eh, Kurz austriaco che all'epoca era ministro degli interni eh, propone a, a, ai vari paesi che si trovano lungo la rotta di chiudere a cascata le rispettive frontiere e nel giro di poche settimane tutti questi paesi che fino ad allora avevano lasciato sostanzialmente per l'impossibilità di controllare il flusso, eh, avevano lasciato sostanzialmente i posti di frontiera eh, aperti ad un transito più o meno libero dei migranti, chiudono invece le loro frontiere venendo così a eh, creare delle, dei cul de sac, io li chiamerei, cioè del, delle sacche in cui eh, e le vediamo qui evidenziate con dei cerchi in Serbia e anche in Bosnia e Herzegovina, eh, delle sacche all dei paesi all'interno dei quali i migranti si trovano eh, confinati e non riescono più a procedere eh, oltre. Eh, inizialmente questo fenomeno ha investito la Serbia, probabilmente ricorderete l'inverno del 2016, queste sono le immagini che sono state trasmesse anche sui nostri telegiornali, sui nostri media di migranti eh, ospitati in situazioni di fortuna all'interno di vecchi capannoni abbandonati, nel centro di, di Belgrado oggi sono immagini si, simili eh, che vediamo dal territorio bosniaco. Perché queste persone appunto non si trovano in queste condizioni? Perché semplicemente cercano di proseguire il loro, il loro viaggio ma non riescono a ottenere un passaggio per andare oltre. L'effetto di queste chiusure è stata una drastica riduzione del numero di, eh, di persone che hanno transitato lungo la rotta balcanica nell'anno 2015 come vedete il grafico non è non ha una corrispondenza grafica vera vera e propria perché dovrebbe essere la barra dovrebbe essere enormemente più, più lunga però appunto vedete come dal 2016 ancora circa 130.000 persone sono riuscite a percorrerla ma questo per questo numero è riferito ai soli tre mesi sostanzialmente, del, del dei primi tre mesi del 2016, perché poi dal, dall'aprile sostanzialmente del 2016 in avanti, vedete, i numeri sono crollati eh, drasticamente. Eh, quando eh, parliamo di chiusure delle frontiere eh, tra paesi eh, confinanti della rotta balcanica, parliamo di chiusure come possiamo dire? Relative, non si tratta mai di eh, chiusure ermetiche che impediscono tu cur il passaggio anche irregolare di persone. Quello che possiamo però sicuramente affermare è che nel momento in cui si va a rafforzare un controllo di frontiera eh, installando dapprima, ad esempio qui, qui siamo alla frontiera Ungheria-Serbia, dapprima un, un filo eh, spinato di nuova generazione e poi un eh, sistema di eh, cancellate eh, alte circa tre metri, quello che si sta cercando di fare ovviamente è di impedire il transito, ma non si, non si riuscirà mai a impedire eh, in modo sistematico, matematico, mi verrebbe, mi verrebbe da dire, il, il passaggio di persone. Quello che si sta facendo è certamente quello di rendere questo passaggio più difficile e di sostanzialmente al contempo creare anche una domanda di attraversamento irregolare, una domanda di aiuto affinché la persona riesca a superare quella che magari di sua, con le proprie forze, con i propri mezzi eh, una barriera che con le proprie forze e i propri mezzi non riuscirebbe altrimenti a, a superare ed è qui che si, eh, quando appunto si crea una domanda di un bene o di un servizio che non è presente sul mercato legale, ovviamente eh, la Criminalità e anche la criminalità organizzata è qui che entra in campo nel senso che eh, come tutti ben, ben sappiamo eh, la criminalità anche di tipo organizzato eh, questo fa, fornisce eh, una offerta il, a una domanda di un servizio che legale non è. Come eh, si, eh, si attua la, il passaggio irregolare con l'aiuto appunto del o dello smuggler, come, come eh, dir dirsi voglia. Beh, si attua ovviamente in, in modi molto molto differenti. Eh, C'è appunto una, una delle, delle modalità è quella del, del transito su eh, automezzi, le persone vengono nascoste in doppi fondi o all'interno tra, tra il materiale che viene trasportato dagli, dagli automezzi. Questa è l'immagine eh, tristemente famosa di un camion all'interno del quale nel 2016 vennero trovate diverse decine di eh, migranti purtroppo soffocati, morti, morti viene trovato su territorio austriaco questo, questo camion eh, in provenienza dal, dall'Ungheria. Ma tornando all'immagine all di prima, l'offerta di servizi illeciti può anche consistere semplicemente nel possesso di eh, tecnologie anche rudimentali che consentono però di agevolare il passaggio attraverso recinzioni e eh, cancellate. Nel corso di eh, riunioni operative, con le forze del, dell'ordine, la polizia di frontiera di Ungheria e Serbia, a cui avuto modo di, di partecipare. Ad esempio i colleghi ungheresi informavano i serbi che in qualche modo eh, i passeur eh, ungheresi non erano riusciti a entrare in possesso delle chiavi che aprivano alcuni... Punti, alcuni valichi, alcune cancellate appunto che si potevano aprire con le chiavi per i controlli di, di routine, ebbene i eh, passori erano in qualche modo entrati in possesso di queste chiavi e grazie a queste riuscivano a fare passare dei gruppi evidentemente di numero eh, limitato, però pur sempre riuscivano a consentire l'accesso a eh, queste persone. Si tratta come è piuttosto evidente di servizi che debbono essere ben retribuiti e il cui prezzo è facile immaginare che cresce al crescersi sia della difficoltà da una parte quindi della tecnologia del know-how richiesto sia dall'altra parte del pericolo che lo stesso passeur eh, corre nel momento in cui attua questa azione di tipo, di tipo illegale. Ehm, Faccio notare che eh, questo tipo di attraversamento illegale delle, delle frontiere non è certamente un fenomeno nuovo lungo la rotta balcanica e precede di molto il fenomeno migratorio. Qui vediamo un'immagine. Un Tratta da, da un rapporto di UNODC eh, che raffigura la, eh, la rotta eh, balcanica sostanzialmente di tutt'altro però genere di eh, merce, tra virgolette. Si tratta qui del traffico di eroina di provenienza dalla Centrasia, sostanzialmente dall'Afghanistan, dall che però, come possiamo vedere, parlano. Ho in mente qui, guardo la rotta meridionale che passa attraverso la Turchia e come abbiamo visto per il traffico di, eh, di persone dalla Turchia si sposta in Grecia e poi via via risalire lungo la penisola balcanica. Ed è, non è così difficile immaginare che i percorsi, le rotte, le connessioni che eh, le persone dedicate a traffici illeciti hanno stabilito nel corso degli anni e dei decenni in cui queste rotte sono state operative, ben hanno potuto sfruttare lo stesso tipo di connessioni di eh, modalità dinamiche corruttive utilizzate in precedenza per altri tipi di, eh, di beni per trasportare ai giorni nostri anche le persone. Proviamo quindi a tracciare un rapido profilo di quelle che possono essere le reti appunto criminose che si occupano del, del traffico di persone lungo la rotta balcanica. Innanzitutto dobbiamo tenere a mente che siamo di fronte a un fenomeno di tipo internazionale, transnazionale e quindi anche queste reti hanno dei connotati nazionali. Mh, si tratta non di gruppi eh, criminali organizzati a livello internazionale, nel senso non, è, non sarebbe scorretto pensare che esista una eh, organizzazione internazionale con branche all'interno dei vari paesi che opera questo traffico. Si tratta però di gruppi nazionali che hanno senz'altro collegamenti transnazionali tra di loro in modo da poter organizzare il passaggio di persone da un paese all'altro. Un'altra caratteristica che le indagini sia di tipo giudiziario sia di tipo giornalistico hanno evidenziato di, eh, in capo a questi gruppi è il fatto, insomma che in apparenza potrebbe sembrare anche singolare, della compresenza di attori locali, quindi autoctoni, cittadini dei eh, paesi di transito con cittadini dei paesi di origine dei eh, migranti e quando parliamo di rotta balcanica pensiamo a paesi di origine quali Afghanistan, Pakistan e altri paesi del, del, del, del, del Medio Oriente. Ebbene eh, non è raro trovare eh, cittadini di questi paesi che eh, partecipano a questo tipo di traffici, i motivi sono mh, abbastanza eh, intuitivi, si tratta di persone che si occupano del reclutamento dei eh, clienti, eh, di persone che tengono il contatto tra eh, lo smuggler e il, il cliente, che non, dal momento che i due non necessariamente parlano la, la stessa lingua. Quindi questa è un'altra caratteristica che è stata evidenziata in capo a questi gruppi. Eh, un altro dato che occorre a mio avviso tenere a mente è la, eh, il fatto che la tratta di esseri umani, quello che in inglese viene chiamato eh, trafficking, non è un connotato prevalente di questo tipo di eh, traffico. È vero che in italiano c'è una sorta di ambiguità e spesso si usa anche da parte di certa politica in modo ambivalente la parola trafficante, traffico, per riferirsi in realtà a due fenomeni che sono molto diversi tra, tra di loro, e cioè da una parte la tratta di esseri umani, un reato molto grave contro la persona, Persona, dove la persona è vittima di un raggiro di una coercizione viene sfruttata. L'altra invece è lo smuggling, che la, la cui traduzione in Italia non sarebbe altro che favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, e cioè un reato contro il confine, contro ecco, l'integrità del, del confine, contro gli ingressi irregolari. Eh, in cui la, eh, la persona che attraversa il confine non è necessariamente una vittima che viene sfruttata, è un cliente che paga per un servizio e lo smuggler non è necessariamente uno sfruttatore che vuole sfruttare la vittima ma è una persona che offre un servizio illecito intendiamoci ma pur sempre un servizio in risposta a una domanda. Da un punto di vista investigativo ovviamente mh, si tratta in entrambi i casi di reati che le forze dell'ordine cercano di, eh, di reprimere, non senza eh, difficoltà investigative, le, mh, sia i, eh, gli autori sia eh, i eh, passeggeri, se così vogliamo, se mi passate il termine, parlano lingue che spesso non sono facilmente comprensibili agli investigatori, si parla di lingue poco conosciute come urdu, pastu, eh, farsi, eh, sì, mh, le persone spesso comunicano attraverso l'uso di tecnologie, neppure troppo eh, complesse, ma semplicemente WhatsApp o altri meccanismi, eh, ecco, eh, meccanismi di comunicazione che però sono criptati e quindi non sono facilmente eh, intercettabili come comuni, eh, comunicazioni telefoniche, anche le, i pagamenti che eh, i, eh, le persone fanno ai eh, passeur spesso avvengono in, attraverso modalità in, informali e eh, non, eh, non tracciabili. Uh, un caso che è eh, piuttosto eh, noto alle cronache anche italiane per, perché eh, riguarda anche il nostro paese è l'arrivo di eh, minori stranieri non accompagnati che vengono inviati, ad esempio noi conosciamo il caso dei, dei minori kosovari o anche curdi, che vengono inviati in Italia dalle proprie famiglie prima del raggiungimento della, della maggiore età. In Italia, come tutti sapete, a partire dalla legge ZAM un minore straniero non accompagnato ha sempre diritto a un permesso di soggiorno per, per minore età, è inespellibile e quindi questi minori, se arrivano prima del mh, raggiungimento della maggiore età, attraverso appunto la rotta balcanica, sono destinati a eh, permanere sul, sul nostro territorio. Mh, il tempo... Vedo che è tiranno eh, e quindi mi avvio rapidamente alla conclusione, richiamando solo il fatto che, come voi sapete, in Bosnia quest'inverno appunto, abbiamo assistito a scene di questo, di questo tipo: le persone ecco, si concentrano in Bosnia, fanno particolarmente fatica a uscire dal territorio bosniaco. L'Unione Europea, nella persona della Guardia eh, della, della Polizia di Frontiera, soprattutto croata, lungo questa rotta attua dei respingimenti esterni. Estremamente violenti eh, questi fenomeni sono già stati di, discussi, sono stati portati all'attenzione del Parlamento europeo, recentemente anche alcuni nostri parlamentari si sono recati sul luogo proprio per condannare queste pratiche che sembra incredibile eh, nell'Europa che si professa patria di eh, diritti delle, del, delle persone che invece sostanzialmente queste pratiche vengano eh, tollerate si tratta di pratiche davvero estremamente mh, violente che sono già anche state portate all'attenzione della Corte Europea dei, dei diritti dell'uomo. Anche l'Italia attua respingimenti, non certo con queste modalità cruente, però verso il con, al confine eh, con, con la Slovenia e tutte queste pratiche fanno sostanzialmente parte del fenomeno che noi chiamiamo di esternalizzazione, cioè il cercare di impedire alle, ai cittadini di paesi terzi di fare ingresso nel territorio dell'Unione Europea dove potrebbero poi presentare domande di eh, asilo, anche a volte eh, strumentali, però di fatto si deve Delega a paesi terzi come appunto Bosnia, Serbia, Turchia o Libia, ma sarebbe tutto, un... ecco questo lo lasciamo per un altro incontro. Il controllo, sostanzialmente, il controllo sostanzialmente delle frontiere. Si tratta però di pratiche che se attuate su larga scala e eh, senza avere riferimento eh, alla situazione individuale, al caso individuale del singolo, costituiscono violazioni dei diritti dell'uomo e questo è già anche stato sancito dalla magistratura italiana, ad esempio vi invito a leggere i, i commenti a questa sentenza che è stata anche richiamata dai, dai media italiani di, del, del Tribunale di Roma che ha dichiarato appunto che nei confronti di un cittadino pakistano che era stato respinto sommariamente al confine italo-sloveno, e con questo davvero chiudo: ed è stato poi eh, trasferito forzatamente fino in Bosnia. Ebbene, il Tribunale di Roma ha detto che, a causa della, della violazione dei diritti che questa persona ha subito, eh, al cittadino pakistano deve essere rilasciato un visto d'ingresso in Italia in modo che possa presentare la, eh, la sua domanda di eh, asilo. Eh, io mi fermo qui, chiedo scusa se ho, se ho sforato, le cose da dire sarebbero molte, ma rimango a disposizione ovviamente per domande e chiarimenti. Grazie, grazie molte. E, io tra l'altro ho dimenticato di menzionare che eh, forse lei ci dovrà lasciare un po' prima della fine, non sappiamo... Eh, dipende a, per un altro in, impegno, volevo menzionarlo appunto perché avrei dovuto dirlo prima. E la ringrazio molto di questo quadro diciamo molto ricco che, che ci ha fornito e, e anche per aver insomma ricollocato quello che sta succedendo oggi anche un po' ehm, nell'evoluzione che caratterizza questa rotta appunto dal 2015 e, e quindi eh, collocare un po' ehm, i fatti anche, anche in un contesto insomma che eh, che si è evoluto nel corso del tempo, diciamo così. E io a questo punto passerei la parola al nostro secondo relatore. Appunto lei ha citato a un certo punto nel suo intervento anche le difficoltà investigative che si affrontano nell'affrontare, insomma, nel gestire queste, queste dinamiche e penso appunto che probabilmente il nostro prossimo relatore potrà... Eh, raccontarci qualcosa a questo riguardo comunque permetterci di, eh, di capire meglio questa dimensione eh, quindi passo la parola al dottor Carlo Verdiglione, dirigente superiore della Polizia di Stato ehm, e appunto project leader del progetto countering serious crime in the Western Balkans al microfono ancora spento perfetto, grazie ok Grazie, buonasera, e saluto tutte le persone che sono collegate e ringrazio gli organizzatori per l'opportunità della partecipazione a questo prestigioso seminario. Io purtroppo non mi avvarrò della proiezione di slide, quindi cercherò di fare in modo di non essere portatore sano di torpore postprandiale, Farò del, del mio meglio. Partirei dal, da una constatazione. Ovviamente la situazione che riscontriamo oggi nell'area balcanica non può non essere considerata come il prodotto della, della sua storia, ed in particolare della storia dei popoli che o vi hanno abitato o eh, l'hanno invasa per periodi di tempo più o meno lunghi. E Da questo punto di vista la regione balcanica ha una storia estremamente interessante, perché caratterizzata da guerre, occupazioni militari, tensioni politiche, etniche e religiose, Brevemente basta citare al fatto che eh, alle difficoltà con cui già l'impero romano eh, dovette affrontare la penetrazione nella provincia dell'Illiria, della Pannonia e della Macedonia, basti citare la decadenza dell'impero romano che aprì la strada all'occupazione dei popoli slavi e slavizzati, la dominazione turco-ottomana, le prime guerre balcaniche del 1912-13, l'influenza esercitata sull'Area dalle maggiori potenze europee ed in particolare dalla Russia, e dall'Austria fino ad arrivare ad eventi più recenti, gli effetti delle due guerre mondiali, la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e le note guerre eh, jugoslavie che si sono combattute in, in tempi più recenti. Questo per dire appunto che la regione è prodotto di un caleidoscopio ca, di, di accadimenti e di eventi e non a caso in geopolitica è stato coniato il, il neologismo di balcanizzazione ad individuare proprio un fenomeno caratterizzato da una perdurante instabilità e da una, eh, forti spinte eh, centrifughe. Tutto ciò ovviamente ha una ricaduta e ha un impatto notevole anche sui fenomeni criminali che caratterizzano il contesto, il contesto territoriale. Eh, come si accennava prima facilitati da fattori endogeni ed anche esogeni tra i quali in primis anche il persistente uso delle, eh, dei sistemi informatici e di internet oggi i gruppi criminali hanno strutturato la loro organizzazione in forma sempre più flessibile, capace di, di adattarsi a contesti situazionali eh, di permeare le maglie dell'economia legale quindi costituendo sodalizi che sono tra di loro interconnessi e che esercitano azioni criminose in diversi ambiti, quindi non sono focalizzati solo su un, su un, ambito, su un ambito criminale. E ovviamente, questo ha fatto sì che nell'area siano presenti come si accennava prima diverse fenomenologie criminali. Alcune sono state menzionate, altre sono il traffico di stupefacenti, il traffico di armi che è molto sentito perché appunto è il retaggio delle guerre che si sono combattute recentemente. Ora, io nel mio intervento non accennerò molto di più a questi fenomeni criminali, tenterò invece di focalizzare su quali sono le strategie della prevenzione per il contrasto eh, delle, delle reti criminali anche nell'area nell balcanica. Ed in questo senso consentitemi di introdurre un concetto fondamentale. Oggi per prevenire e contrastare i network criminali occorre costituire network di cooperazione. Sembra un, un concetto scontato, ma così non lo è. Al di fuori di questa logica o si entra nello spirito di avventura o trova applicazione la massima di Seneca per la quale non vi saranno mai venti favorevoli per chi non sa dove andare. La cooperazione eh, rappresenta l'elemento fondante, l'elemento più importante per prevenire e contrastare fenomeni criminali nell'area dei Balcani. Ma questo termine dà il significato anche abbastanza scontato. Come si declina dal punto di vista pratico? Ehm, innanzitutto un cenno va fatto a tutti quegli apparati che concretizzano, realizzano le forme di cooperazione multilaterale. In questo senso non posso non citare l'Agenzia Europea di Polizia e Europol e l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale Interpol. La prima come hub per la raccolta e l'analisi di dati provenienti dai Paesi dell'Unione, ma non solo dai Paesi dell'Unione. La seconda, che è nata in periodo molto, più, eh, molto meno recente, diciamo oggi raggruppa 194 Paesi, che condividono metodologie, procedure operative, partecipazione a progetti regionali ed internazionali, ma soprattutto la condivisione, la condivisione delle banche dati. E... Il funzionamento di queste agenzie, di queste organizzazioni, sembrerebbe indicare una direzione della cooperazione internazionale di polizia di tipo centrifugo. Infatti, gli Stati membri eh, invertono la naturale e passata tendenza a detenere gelosamente le informazioni, eh, invece, passando a metterle a fattor comune per trarre poi maggiore vantaggio, ovviamente, dalla possibilità di disporre di un contenitore molto più ampio di informazioni per i propri riscontri, per le investigazioni e per, e per, i, provvedimenti, per i provvedimenti da emettere. Questo è un elemento fondamentale. Un altro esempio di ehm, metodologia utilizzata per la prevenzione del contrasto delle reti criminali eh, è quella del, del, della rete degli esperti per la sicurezza. Eh, di cui oggi si diciamo quasi tutti gli stati anche i paesi balcani i balcani ci stanno sviluppando la loro rete di esperti per la sicurezza si tratta di funzionari che nel nostro caso sono incardinati nella direzione centrale della polizia criminale che io rappresento sono terminali informativi del dipartimento della pubblica sicurezza ma soprattutto sono dei facilitatori della cooperazione internazionale Facilitatori sia attraverso il dialogo diretto con i collaterali dei paesi dove operano, ma sia perché essi rappresentano anche il diatico per la negoziazione, la definizione di accordi, di memorandum of understanding, di intese tecniche, che rappresentano poi la cornice giuridica che consente la cooperazione internazionale di polizia. Sinora ho fatto accenno a due metodologie e eh, a espressione di strategie di prevenzione di contrasto che hanno una direzione centrifuga, ma a questo punto la domanda è ma c'è anche una metodologia che invece si dirige in senso centripeto? e in questo senso la risposta è affermativa cioè la nuova frontiera delle metodologie di prevenzione e contrasto consente di introdurre un concetto molto importante che è il concetto di eh, SPOC diciamo che sarebbe la traduzione di single point of contact cioè punto di contatto centrale che cos'è il punto di contatto centrale? perché è importante nella, nella azione di prevenzione e contrasto? il punto di contatto centrale può essere considerato un ambiente operativo, una sala operativa, un'unità organica che materialmente funge da hub per lo scambio delle informazioni e dei dati di polizia. Quindi sia fluidificando le informazioni che richieste dai collaterali esteri vengono acquisite dagli stakeholder nazionali, ovvero attraverso l'interrogazione delle nostre banche dati, sia agendo esattamente al contrario, cioè eh, inviando alle nostre articolazioni sul territorio tutte le informazioni che vengono trasmesse quotidianamente dal, dall'estero. In questo l'Italia è stato un paese diciamo, all'avanguardia, pioniere. Noi ci siamo dotati di una sala operativa internazionale diversi anni fa e lo abbiamo fatto mettendo diciamo, seduti in un ambiente persone che sono in grado ovviamente di parlare almeno una delle lingue di Interpol, ma che nello stesso ambiente hanno la possibilità di interrogare tutte le banche dati nazionali e internazionali e questo non è una poca cosa. Eh, ma abbiamo fatto anche di più come Italia e eh, abbiamo realizzato un progetto che attraverso l'interoperabilità dei sistemi e l'interconnessione delle banche dati ha consentito di poter elevare in maniera esponenziale le interrogazioni sulle banche dati di Interpol e di Europol. E questo non è fine a se stesso, perché la riquaduta di tutto questo è stata un'impennata anche dei provvedimenti di polizia sia sul territorio sia in frontiera. Quindi cioè, è stata una, una iniziativa molto importante. Adesso eh, diciamo... Cerchiamo di calare questo però nel contesto di riferimento, cioè dell'area dei Balcani, perché, voglio dire, questo genere di iniziativa, lo sviluppo del concetto del single point of contact, fine a se stesso lascia il tempo che trova, però l'esportazione di questo modello all'estero e segnatamente quindi nei paesi balcanici, consente di ehm, pervenire ad un sistema integrato veramente efficace, perché ovviamente in questo tema eh, tutti eh, insegnano che eh, non ci si può permettere più il riferimento alla sovranità nazionale e ai confini geografici. Si diceva prima che la criminalità organizzata agisce a livello transnazionale, quindi noi dobbiamo cercare di creare dei sistemi integrati che eh, adottino le stesse metodologie e siano in grado non solo di rappresentare un modello utile per la mh, trasmissione delle informazioni di polizia, ma siano anche in grado di fornire una lettura comparata del, degli eventi, di fornire, di, di fornire elementi per un'analisi, e di fornire un'analisi che possa essere anche in chiave predittiva, cioè darci quali sono le tendenze degli eventi e come facciamo, cosa abbiamo fatto noi come Italia per esportare questo modello anche nell'area balcanica. Innanzitutto abbiamo proposto il tema in tutti i fori strategici tematici, lo abbiamo fatto per esempio nel Foro di Roma, che è la riunione periodica dei capi della polizia di tutti i paesi dell'area balcanica, che viene organizzata proprio dall'Italia, proprio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ma abbiamo portato questo tema dello sviluppo dei single point of contact a livello non solo europeo, ma a livello internazionale, su tutti gli altri fora di riferimento. L'Italia poi guida anche dei progetti tematici su questo. E uno dei progetti più importanti, per esempio, è il progetto Atena. Atena è un acronimo che si declina in Address, Training to Create a Hub, in the European Network of Law Enforcement Agencies che tradotto per quelli che come me fanno parte dell'associazione vittima dell'acronimo vuol dire mettiamo la formazione al centro per creare un sistema di single point of contact che adottino le stesse metodologie e le stesse procedure in modo tale da parlare lo stesso linguaggio e rendere i flussi informativi immediati, tempestivi, completi e qualificati. Questa è il, la, la vera frontiera. Oggi la lotta, il contrasto alle reti criminali si realizza attraverso dei me, delle metodologie anche di tipo tradizionale, ma la vera frontiera sta nel creare una linea Maginot fatta di controlli, di verifiche, di riscontri incrociati sulle banche dati internazionali perché in cui ecco proprio i single point of contact rappresentano i punti nevralgici per, per lo scambio delle informazioni. Ma oltre diciamo alla, alla mh, proposizione di questo tema nei foro tematici, oltre alla partecipazione ad, a progetti europei, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza lo menzionava lei prima conduce un progetto che si chiama Counter Serious Crime in Western Balkan e allora la premessa è che ovviamente l'Unione Europea sostiene il processo di allineamento al sistema unionale dei paesi candidati o potenziali candidati e lo fa attraverso uno strumento che si chiama IPA che sta per Instrument of Pre-Access è uno strumento di carattere molto generale, che porta a finanziamenti cospicui ed ha una durata settennale. Eh, ha avuto origine nel 2007, il primo settennato eh, è terminato nel 2013, il secondo ha avuto una durata dal 2014 al 2020 e adesso diciamo siamo ehm, nell'arco temporale di, di ipa Ecco, nella diciamo, cornice di questa macro-iniziativa dell'Unione Europea il progetto da me rappresentato sono Albania, Bosnia e Herzegovina, Kosovo, Nord Macedonia, Montenegro e Serbia nella loro azione per il superamento delle barriere e degli ostacoli Ehm, all'accesso dell'Unione nell'Unione Europea legate alla lotta e alla prevenzione al crimine organizzato e al terrorismo io eh, vorrei dire tante altre cose perché poi per me è un tema assolutamente stimolante ma credo che il tempo eh, che, mi stato, che mi è stato concesso eh, stia per scadere vorrei fare solo un ultimo accenno ad un'ulteriore un metodologia, ad un'ulteriore filosofia nella nell'approccio verso queste tematiche. Oggi si parla molto di intelligence led policing approach. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le operazioni di polizia, le iniziative, non sono originate dal caso o da decisioni poco ponderate sulla base di elementi informativi poco strutturati. Oggi c'è un approccio basato sull'intelligence e vuol dire elaborare documenti analitici importanti che evidenziano quali sono le organizzazioni, quali sono gli assetti criminali, quali sono gli elementi facil facilitatori, gli indicatori. Questo a livello europeo si chiama SOCTA, ossia Serious Organized Crime Threat Assessment. Nei paesi balcanici, dei balcani si, si chiamano threat assessment nazionali, ci sono poi delle, dei centri e delle organizzazioni di carattere regionale che sviluppano a loro volta dei documenti analitici che ehm, diciamo, fanno riferimento all'area geografica data dalla somma dei territori dei paesi che aderiscono a queste organizzazioni. Si tratta di un'iniziativa molto importante, di un passaggio molto importante perché è poi sulla base di questi documenti strategici che si realizzano Diciamo, e che si concepiscono le iniziative per la prevenzione e il contrasto alle, alle reti criminali. Io ringrazio ancora tutti, spero di, uh, di essere stato uh, il più possibile diciamo, esaustivo nella mia esposizione. e cedo, cedo nuovamente la parola a lei, dottoressa. Grazie, grazie molte. E grazie dell'intervento. Ci cioè, ho fornito una, un quadro appunto anche dell'operatività ehm, delle varie reti eh, che operano in questo ambito del, del contrasto, diciamo, della criminalità, e mh, mi rendo conto appunto che il tempo che vi abbiamo dato è, è limitato per tematiche così, così ricche. Eh, Purtroppo, però, appunto, ehm, abbiamo, abbiamo scelto di fare un po' un overview da diversi, diversi punti di vista. E, um, e quindi, appunto, con questo spirito, eh, passo eh, la parola al nostro ultimo relatore, il dottor Thomas Miglierina. Ehm, giornalista della radio televisione svizzera con ampia esperienza diciamo su, sui Balcani eh, e sulle questioni europee al quale appunto abbiamo chiesto anche di eh, fornirci un po' una, un racconto di quello che si sta muovendo a Bruxelles su, eh, su queste tematiche insomma eh, e quindi passo, passo a lei la parola Buongiorno ringrazio anch'io per l'invito che mi è stato rivolto per la possibilità di ascoltare gli interventi che mi hanno preceduto spero di essere all'altezza della loro uh, qualità. Sarò uh, molto rapido perché vorrei lasciare spazio alle domande e poi possiamo approfondire i temi che vi eh, interessano. Non vi stupisca un giornalista della stampa svizzera, tra l'altro sono italiano ma eh, con, la, con la Svizzera da molti anni e da vent'anni all'Unione Europea. La Svizzera è associata ai sistemi eh, Schengen e Dublino senza diritto di voto ma con un posto a tavola eh, a tutti i livelli in tutti i fori in cui eh, si eh, discute di regole e in cambio quando una eh, decisione europea quando un atto legislativo europeo rappresenta un'evoluzione del diritto eh, Schengen è eh, obbligata a, a seguirlo. Vorrei eh, cominciare mostrandovi una cartina che viene dall'ufficio um, dall europeo di supporto all'asilo, l'EASO. Eh, sono statistiche che si riferiscono al 2020 che sono uscite il 18 febbraio e che riguardano tutta l'Unione Europea e eh, dintorni, quindi UE e paesi associati al sistema. Sono dati globali con forti differenze eh, tra paesi e paesi, ma complessivamente possiamo dire che nei primi dieci mesi del 2020 eh, c'è stata una riduzione del 33% nelle domande d'asilo rispetto al 2020. 2019 e c'è stata una riduzione dei casi eh, aperti eh, di asilo alla fine del 2020. Il Covid ha in altre parole ridotto gli eh, arrivi, in certi casi anche eh, grandemente ridotto, per esempio alla frontiera tra eh, Turchia e Grecia si registra un meno 74%, gli apparati dello Stato hanno però continuato a lavorare e quindi la lista d'attesa, il backlog eh, di quelle che erano le domande d'asilo eh, aperte si sono ridotte. Che è cambiata, il Covid ha fatto passare nell'opinione pubblica la questione migrazione in secondo piano, lo indicano i sondaggi, le preoccupazioni oggi sono altre, sono sparite le immagini di migranti dai teleschermi, con qualche eccezione di cui parlerò, sono state sostituite da immagini di terapie intensive, di vaccini, di confinamenti, l'agenda eh, informativa e il dibattito sui social sono cambiati, anche l'agenda eh, direi dei, eh, dei politici. La nuova strategia UE sulla migrazione, il New Pact on Migration and Asylum, è, è stata presentata il 23 settembre scorso ed eh, è già stato oggetto di confronti importanti eh, a livello di eh, stati membri del, dell'UE, per esempio un vertice dei ministri dell'interno il 14 dicembre eh, scorso. Tre punti principali della proposta. Una procedura più veloce per i rimpatri, quindi chi sbarca sulle coste europee sarà sottoposto a un primo screening e se è chiaro che se le sue possibilità di avere l'asilo sono scarse, il suo caso sarà trattato direttamente al confine, mentre eh, alloggia in, in, in campi e a una risposta negativa deve seguire un, un rimpatrio rapido. Secondo punto, ogni Stato dovrà mostrare solidarietà ma prendere in carico dei richiedenti asilo sarà solo uno dei modi possibili. Ci si potrà per esempio fare carico del rimpatrio di quelli da espellere e solo in caso di conclamata emergenza Bruxelles potrà forzare la mano alle capitali. E infine la dimensione esterna, molto importante, se ne parlerà tra l'altro il prossimo 15 marzo ad un ehm, consiglio dell'Unione Europea, Giambo, con ministri degli interni e ministri degli esteri la dimensione esterna, la cooperazione con i paesi di transito e di origine, che a volte poi sono gli, gli stessi, dovranno cooperare se vogliono continuare a eh, ricevere aiuti, eh, ovviamente non l'umanitario, ma diciamo se vogliono condividere le strategie di, uh, uh, di sviluppo uh, dell'Unione Europea. I critici parlano di ricatti, la Commissione respinge l'accusa e preferisce parlare di partenariati mutualmente uh, benefici. Uh, il pacchetto sulla riforma migratoria è molto atteso, il dibattito ha conosciuto un'accelerazione con la crisi del 2015, ma durava già eh, da, da prima. La Commissione europea insiste molto sul concetto di eh, ripartire da zero. Eh, il vicepresidente che si occupa di questo dossier, Margaritis Schinas, altri non era che il portavoce della precedente commissione presieduta da Juncker e ammette che l'approccio della precedente commissione non ha eh, funzionato. Di fatto questa eh, strategia mette molta enfasi su controlli, su rimpatri, sui partenariati eh, con i paesi terzi, ma eh, c'è eh, molto poco sulla ripartizione dei migranti. Scusate, sto cercando di saltare per rispettare i, eh, i tempi. Ehm... Ad un certo punto, tra l'altro l'idea non è nuova quella di forme flessibili di solidarietà, ad un certo punto Juncker aveva proposto che si sarebbe potuto pagare, pagare molto invece di prendere i richiedenti asilo, va detto a difesa della Commissione che non ci sono molti modi di eh, risolvere eh, questa eh, questione. Uh, ma dunque se, se immaginatevi un, un, un seggiolino con tre con tre gambe la gamba respingimenti tutela dei confini protezione è molto sviluppata e ne parleremo dopo la gamba solidarietà è molto più corta e c'è cioè una gamba che è ancora più corta ma è praticamente inesistente pur ammettendo la commissione eh, dell'importanza di, di avere questa terza gamba ed è eh, l'immigrazione legale gli stati non vogliono entrare in materia intanto c'è una questione molto evidente di eh, sovranità su so, chi fai entrare nel tuo territorio soprattutto a chi concedi in prospettiva la possibilità di diventare tuo cittadino pensate che persino in Svizzera o negli Stati Uniti, la questione della cittadinanza di fatto è gestita dagli, dagli stati, non si può essere cittadini eh, americani o svizzeri senza essere cittadini di un, di un cantone. E poi la questione della migrazione legale ne parleremo poi se volete, è un argomento tossico, nessuno vuole eh, veramente eh, discuterne, anche se ci sarebbero eh, motivi eh, importanti di eh, farlo. Ci sono alcuni programmi bilaterali che riguardano la migrazione legale, ma solitamente con paesi che ogni paese considera, come dire, il suo stretto vicinato. Per esempio, ci sono programmi di immigrazione legale per i cittadini ucraini in Polonia, paese che, come sappiamo, fa parte del fronte Visegrad, cioè di quelli contrari a una messa in comune del, del, del fardello migratorio dei richiedenti asilo. Va detto anche lì che... Dietro l'opposizione dei Visegrad in realtà si celano altri che non hanno bisogno di esplicitare le loro contrarietà visto che già ci sono i, i Visegrad a, a, a farlo. Eh, questo, questo Migration uh, Pact è di, già diventato una, una sorta di, di, di, di mela avvelenata. Eh, All'Italia non piace, la posizione italiana in questi mesi si è, ehm, se possibile, indurita, è diventata ancora più, eh, più dura. L'ultima riunione informale dei ministri dell'interno il 28 gennaio 2021, la ministra Lamorgese ha detto la presidenza portoghese si faccia garante di un'effettiva eh, ripartizione. La Morgese è eh, molto dura e molto, anche piuttosto emotiva sulla questione quando parla ne parla molto, mi dicono le mie eh, fonti che partecipano ai, ai consigli. L'Italia si rifiuta di, di, di andare avanti con la discussione se non ci sarà un'effettiva ripartizione di chi arriva, i paesi vicegrad eh, dicono invece di, di non volerne eh, parlare. Si è registrata molta attenzione mediatica in queste settimane, specialmente in Italia ma non solo sulla rotta balcanica per via della situazione in Bosnia e, e di quanto succede al confine con la Croazia. Eh, C'è stata anche una visita di parlamentari italiani fermati dalla polizia croata il 30 gennaio mentre cercavano di varcare il confine e visitare i campi in Bosnia. La cosa mi ha un po' sorpreso perché in realtà il problema dura da tempo gli eh, esperti di cose balcaniche ne parlavano da mesi ricordo che la questione eh, già era posta all'inizio della presidenza croata all'inizio del 2020 segnalo che su queste cose e ho chiesto conferma ai miei colleghi croati prima di dirvelo in realtà non c'è dibattito in Croazia cioè la questione dei, dei migranti del trattamento dei migranti da parte della polizia croata al di là di qualche eh, ONG in realtà non fa eh, molto eh, molta discussione. La commissaria agli affari interni dell'Unione Europea, eh, Ilva Johansson, si è recata in Bosnia il 18, eh, 20, dal 18 al 20 febbraio scorso, ha bacchettato le autorità bosniache, l'Unione Europea afferma di aver dato alla eh, Bosnia dal 2018 oltre 88 milioni di euro. Direttamente o attraverso partner internazionali, in realtà gran parte dei soldi vengono dati ai partner internazionali perché l'Unione Europea, anche se non lo dice, si fida poco eh, della eh, Bosnia e dei suoi eh, molti, eh, troppi governi. Inoltre, eh, molti criticano quello che è sostanzialmente un approccio emergenziale, un tamponamento di, di, di falle, ma non una, una strategia di eh, lungo periodo. Eh, dicevo 88, 88 milioni di euro, tra l'altro è sempre complicato fare i conti perché ci sono aiuti umanitari, fondi per la gestione delle frontiere della migrazione, programmi regionali riservati ai Balcani occidentali e alla eh, Turchia. Il problema di fondo, e lo dico con una certa con, con un certo rammarico perché eh, tanti anni fa sono stato anche nel 96 funzionario dell'OSCE in Bosnia-Herzegovina, e organizziamo le prime elezioni dopo la guerra gli accordi di Dayton, pensavo allora e penso ancora oggi, sono stati molto utili per, eh, fer per fermare la, la guerra, ma hanno prodotto uno stato, ahimè, eh, disfunzionale. E poi, se volete, ne, ne parliamo eh, in, in dettaglio. Detto questo, è probabile che le cose continueranno così, cioè continuerà, questa dialettica tra parole dure e finanziamenti, Diversi, alcuni paesi tra l'altro spingono per aumentare il supporto alla Bosnia-Herzegovina, tra questi c'è l'Austria. Il dato di fondo però è che ehm, l'UE ha perso non poco potere contrattuale a livello politico nei eh, Balcani, perché è chiaro a tutti che la prospettiva dell'allargamento non è per domani, e nemmeno per, per dopodomani certo ci sono molte cose che l'Unione Europea può fare eh, per i Balcani ci sono molte cose che i Balcani tengono dai visti che oggi non esistono, tranne per il Kosovo eh, alla, alla partecipazione al mercato interno ma una partecipazione politica eh, sicuramente non eh, in, in agenda ultimo punto eh, imprescindibile poi lascio spazio a, alle domande che spero ci saranno il volet che forse vi interessa di più, eh, il volet eh, prevenzione e sicurezza eh, Frontex, l'agenzia eh, per le frontiere esterne dell'Unione Europea, creata il 26 ottobre 2004, diventata agenzia europea per le frontiere e la guardia costiera nel 2016. Nel 2018, nonostante fossero già in calo le domande d'asilo, Juncker propone di dotarla di 10.000 uomini in 10 anni, dei propri mezzi, navi, aerei e veicoli un tentativo di ammansire i vice gradi duri forse in ogni caso non ha uh, funzionato nel 2019 nuovo regolamento che ha creato non solo non, non, accanto a quelli che erano già eh, i, i, i, i contingenti nazionali distaccati ha creato per la prima volta eh, una, una riserva di reazione rapida con propri agenti armati e il 17 gennaio scorso ve la faccio vedere è stata presentata Spero che la vediate. Un secondo. No, la, la. La. Eccola qua. Questa è l'uniforme di Frontex. Quindi prossimamente alle frontiere esterne dell'Unione Europea ci saranno eh, uomini armati con questa eh, eh, divisa. È un passo simbolico molto importante. Tenete presente che nemmeno eh, le istituzioni europee hanno una loro polizia. Vengono difese da, da agenti di vigilanza eh, privata. Il meccanismo... Un uh, nuovo meccanismo di Frontex abbastanza complesso da raccontare, ma in sintesi, gli stati ovviamente mantengono il diritto di rifiutare uh, l'assistenza di Frontex, anche quando l'agenzia, uh, nelle sue analisi, stabilisce che uh, uno stato non ce la fa da solo. Però a questo punto uh, gli altri stati sono liberi di rimettere uh, controlli alle, alle frontiere interne uh, Schengen. Frontex è la grande vincitrice del negoziato di bilancio eh, del, dell'anno scorso, un negoziato che per mettere d'accordo tutti, compreso i cosiddetti paesi frugali, e in più creare il, il fondo, il recovery fund, ha tagliato praticamente quasi tutto quello che si faccia di genuinamente europeo, eh, da Erasmus eh, ai, ai programmi di ricerca, ma se c'è una cosa dove non si è tagliato, dove anzi il bilancio, Adesso parliamo di eh, 5,14 miliardi di euro nei prossimi sette anni, il bilancio settennale. Um, dicevo, se c'è una cosa che non è stata tagliata è il, il bilancio di Frontex. E un'agenzia così grande, così importante, non poteva non diventare oggetto di dibattito politico. In sintesi Frontex è accusata di essere troppo grossa, troppo vicina all'industria europea della difesa, troppo indipendente e in effetti caso più unico che raro, i poteri della commissione su Frontex sono molto limitati, troppo poco trasparente, l'Ombudsman, il difensore civico europeo ha aperto un'inchiesta. avere collaborato ai respingimenti di migranti eh, tra eh, Turchia e Grecia, ci sarà tra l'altro un management board eh, venerdì dedicato alla questione, ho, ho ricevuto questa mattina in anteprima il, il rapporto, non è chiaro se abbiano veramente partecipato ma potrebbero in qualche modo aver coperto diciamo così, la, la polizia eh, greca. Il Parlamento ha creato un comitato di inchiesta che è meno di una commissione di inchiesta e che domani ascolterà a porte chiuse il direttore di Frontex Fabrice Leggeri. C'è uno scontro in atto all'interno della stessa eh, commissione eh, europea. L'agenzia ha deciso di ritirarsi dall'Ungheria per non correre il rischio di ritrovarsi di fatto implicata nei respingimenti che l'Ungheria attua al confine eh, con la, la, la Serbia. Eh, personalmente ho l'impressione che la sedia di Fabrice Leggeri, il direttore generale, eh, con solidi agganci all'Eliseo sia un po' traballante, lo vedremo, ma quello che comunque non è traballante è eh, il futuro di, di Frontex, che anzi avrà eh, prossimamente anche nuove competenze legate non solo ai controlli alle frontiere, ma al, al terrorismo, alla sicurezza, ospiterà per esempio il server eh, informatico del eh, passenger locator form, cioè di quel sistema alternativo ai visti per, di registrazione e di tracciamento di, di, di, di cittadini, di paesi terzi che entrano e escono eh, dall'Unione eh, Europea. Quindi direi che su questo fronte le cose procedono eh, speditamente e solo per una questione di tempo non cito eh, la trasformazione di Europol in una sorta di FBI eh, europea, eccetera, ma questo non risolve il problema della solidarietà e il problema del, della eh, migrazione legale. Cosa succederà eh, nei prossimi mesi? Le prossime presidenze UE sono in ordine della Slovenia, dove il primo ministro è... De facto, un membro del, eh, del, del gruppo di Visegrado, comunque molto vicino alle posizioni di Orban. Eh, poi ci sarà la Francia che, ha le, che va alle presidenziali nell'aprile 2022. In Germania la campagna elettorale è di fatto già iniziata. Tutti gli attacchi che vedete a von der Leyen sulla questione dei vaccini in realtà eh, rispondono ad un, una dibattito politico interno tedesco che è già eh, molto acceso. La Germania ha perso tempo sulla riforma eh, di Dublino durante il suo semestre. Chissà quale governo arriverà eh, in autunno, chissà che, un governo, che non ci sia in Germania un governo rosso-verde, ma alla fine è chiaro che eh, qualsiasi, il grosso di qualsiasi eh, ripartizione di migranti verrà fatto, se verrà fatto, da eh, Francia e Germania. E con questo concludo. Grazie, grazie molte eh, per questo rapido ma esaustivo panorama di quello che si sta muovendo sul tema. Effettivamente ci sono um, molti spunti, diciamo così, eh, anche sulle eh, prospettive insomma, che, che si stanno mettendo in campo a livello di Unione Europea e questo, questo rafforzamento di Frontex. Non avevo visto la... Non abbiamo ancora mai visto la divisa che, che ci ha mostrato e, e che ha effettivamente un forte valore simbolico. E, dunque, abbiamo raccolto eh, alcune domande eh, e diciamo ce n'è una in particolare che, eh, sulla quale forse potremmo eh, fare un, un piccolo giro diciamo, per raccogliere le vostre diverse prospettive eh, che è relativa ai corridoi umanitari e, diciamo eh, l'idea appunto di, di creare dei, ehm, dei corridoi umanitari e, e diciamo affrontare quindi eh, quello che lei adesso dottor Miglierina sul tema appunto dell'immigrazione legale ci diceva che è un tema comunque tossico <ride> che, non, si, che non, eh, diciamo, non, non viene affrontato ehm eh, Molto, ecco, a Bruxelles. Eh, però, diciamo, l'idea, visto che ci sono queste sacche, no, in questi paesi, appunto, come vengono definite nella domanda, eh, di persone in fase di, di, di diciamo, installo, quindi, eh, secondo voi, appunto, perché da un lato non si è riusciti finora a creare e, e se co cosa pensate, appunto, di questo tema, anche rispetto un po' al, a, a, a, al tipo di effetto che potrebbe avere in termini di eh, chiaramente miglioramento della, della situazione generale eh, chiedo prima al dottor Pasquero vado in ordine al professor Pasquero e eh, in ordine dei tre, dei tre relatori sì, sì, va bene. Eh, ma eh, la risposta in realtà non è, non è così difficile perché è, è solo una questione di volontà politica, cioè non si fanno questi corridoi umanitari per gli stessi motivi, per cui come ricordava bene Thomas Miglierina, ora si danno 4 miliardi di euro a Frontex, cioè tenere le persone lontane dal territorio. Mh, questo Creare un corridoio umanitario non è tra l'altro un, un tema per il quale sarebbe necessario un accordo in seno all'Unione Europea, Lo potrebbe tranquillamente fare unilateralmente qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea. Basterebbe che appunto si impegnasse a fornire un visto di ingresso alle persone, alle qualche migliaia di persone che si trova ora al confine tra Bosnia e Croazia, queste persone potrebbero tranquillamente fare ingresso in Italia, in Germania, in Austria, cioè in qualsiasi paese dell'Unione Europea. Potrebbe essere rilasciato un visto umanitario, come è previsto dal codice dei visti Schengen, senza nessun problema. Se non si fa è perché tutti i paesi dell'Unione Europea in questo momento pensano di avere già fin troppi eh, cittadini di paesi terzi sul, loro, sul proprio territorio e eh, è, è tutta una questione politica non c'è nessun tipo di ostacolo tecnico o giuridico insomma scusate ecco eh, dottor Verdiglione, non so se su questo tema vuole no io in realtà su questo tema ho ben poco da dire insomma perché la prospettiva del mio incarico non mi porta insomma a fare le valutazioni essendo diciamo, la, la mia prospettiva più collegata ad un'azione che si indirizza verso i facilitatori, va a contrastare i facilitatori dell'immigrazione irregolare e quindi tutte le reti criminali che insomma sono intorno a questo network. Per cui come diceva il precedente relatore, la risposta è di natura prevalentemente politica quindi non, non ho nulla da aggiungere. E dottor Migliarina? Sì, allora intanto avete capito che mi piacciono i numeri e posso dirvi che quel poco di um, uh, ricollocamenti che si faceva nell'Unione Europea da, um, meglio, per essere precisi di, di resettlement che si faceva nell'Unione Europea eh, si è ridotto tantissimo, da 35.000 nel 2019 a poco più di 9.000 eh, l'anno scorso. E, ehm, è stato citato il caso del, dell'accordo con la Turchia e dei 3 più uh, 3 uh, miliardi, è un rapporto che come sapete è tutt'altro che facile, quello con la Turchia, per l'imprevedibilità di Erdo anche alterna momenti di grande... Eh, conflittualità con l'Unione Europea momenti eh, di maggiore cooperazione poi eh, è un paese che ha un'economia in questo momento particolarmente difficile quindi la situazione come dicevo in questo al, alla frontiera Grecia-Turchia in questo momento è, è, è buona ma chissà cosa succederà eh, in futuro sono aree di, di grande eh, instabilità. Ecco mh, semplicemente non riesco a immaginare una dinamica eh, politica che possa condurre ad un risultato favorevole al, all'immigrazione legale, tranne quando si tratta appunto di persone che la popolazione vive più o meno come mh, a, a sé molto vicine. Citavo prima eh, gli eh, ucraini, la, la forte presenza di cittadini ucraini in, in Polonia, che sono diventati a un certo punto anche un, un, un bisogno per l'economia, perché quando la Polonia l'Unione Europea nel giro di pochi anni tantissime persone sono partite per il resto dell'Unione Europea al punto che non si trovavano quasi più persone disposte a, a lavorare a lavorare in Polonia ci sono anche scambi bilaterali con alcuni di paesi dell'Esco i paesi asiatici e, e qui non credo che cioè, potremmo potremmo fare l'enumerazione delle delle, delle delle argomentazioni razionali no l'Unione Europea sono 450 milioni di persone prima del, della Brexit eravamo 510 quindi se anche arrivano un milione di persone sembra una cifra enorme in realtà ogni anno muoiono di cause naturali due milioni di persone. Eh, il saldo demografico europeo è tenuto dall'immigrazione. I paesi dell'est a cominciare dalla Croazia dal... Dal, dal, dall'Ungheria, buona parte dei Balcani sono in fortissimo calo demografico dal, dal, dalla Romania sono partiti in milioni per venire a lavorare in Italia, in Svizzera, altrove. Questi paesi avranno problemi di sostenibilità dei, dei sistemi pensionistici. Sono paesi che eh, insomma c'è una comunanza di fede musulmana tra i, i bosniaci di Bija e alcuni di questi profughi che però non ha portato mi sembra ha, ha grandissime forme di solidarietà. Ricordo nel 2015 mi aveva anche sorpreso la posizione della, della chiesa ortodossa serba, che non è esattamente la più filo islamica delle organizzazioni che si possa pensare, che aveva fatto un appello ad essere generosi perché diceva anche noi serbi abbiamo conosciuto la guerra e la... Ma queste cose più eh, l'eccezione che, che, che la regola. In Ungheria, poi, eh, ci sono stato varie volte, me ne sono occupato, e mia ferma convinzione che eh, Orban abbia utilizzato, essendo persona molto intelligente, eh, la questione della migrazione abbia fatto un uso politico e che sia uno dei motivi per cui eh, continua a godere di, di, di, un, di un, un vero consenso. La creazione di una barriera alla frontiera con la Serbia, tra l'altro da un punto di vista economico è keynesianismo puro, cioè ha dato, ha dato non poco lavoro, ha fatto anche girare eh, l'economia, ma soprattutto ha offerto nella, nella mentalità, nella, nella visione del, del, del, dell'ungherese medio, corroborata da media che sono molto vicini alla posizione di governo, ha fornito l'idea di qualcuno che, eh, che protegge il paese e ogni... Um, ogni conflitto con l'Unione Europea su questioni come lo stato di diritto, la corruzione, eccetera, viene presentato come eh, Bruxelles, dove comanda Soros, vuole costringerci ad accogliere i migranti. E quindi non vedo per quale motivo, anche da un punto di vista proprio di puro calcolo politico, l'attuale governo ungherese dovrebbe cambiare posizione in materia di non solo di migrazione legale, ma anche solo di, di, di solidarietà e di, di ripartizione di, di chi sbarchi in Italia. Perfetto, c'è un'altra domanda che mh, posso eh, portare a, mh, non so, a chi vuole rispondere. Eh, in cui viene chiesto ehm, che dal momento che c'è appunto questa esternalizzazione in atto, eh, delle, eh, in qualche modo dei controlli alle frontiere, eh, in, che, in che modo rispetto a questo vengono gestiti i eh, resettlement, se non dovrebbero essere rafforzati. Non so chi eventualmente vuole rispondere su questo punto. Beh, giusto perché mi ero dimenticato nella miriade di cose che volevo dire. Uno dei punti con l'accordo con la Turchia era che noi avremmo rimandato indietro, cioè l'Unione Europea avrebbe rimandato indietro le persone che arrivano, ma si sarebbe fatto un resettlement di rifugiati dalla Turchia verso l'Unione Europea proprio perché le due cose non sono incompatibili, anzi eh, la migrazione legale permetterebbe di dire cioè il, il problema sono i traffici il problema è l'illegalità il problema è che non bisogna attraversare le frontiere in maniera eh, irregolare non bisogna e non bisogna permettere che si crei un'anarchia alle frontiere esterne tutto questo crea eh, problemi di sicurezza di cui altri relatori potrebbero parlare anche molto meglio di me posso dirvi che eh, in Francia, per esempio, sono molto preoccupati. Adesso, per fortuna, da molto tempo non parliamo di terrorismo. Ma i, i francesi sono molto preoccupati dalle conseguenze politiche, di un eventuale riemergere di, di, di atti terroristici. Cioè, anche se poi va detto che, eh, insomma, eh, tra un po' saranno i cinque anni delle, degli attentati di Bruxelles, eh, eh, erano quasi tutte persone nate e cresciute qui e eh, non, non venivano dal, da, da fuori. Ma insomma c'è una preoccupazione per eh, gli eventuali impatti politici di nuove, di nuove mh, eh, azioni. Il, il problema è trovare un, che non esiste una dinamica politica tale per cui sia facile vendere eh, all'opinione pubblica il resettlement e poi eh, vincere delle elezioni. Io aggiungo solo eh, che da, dal mio punto di vista eh, io mh, rifiuto un po' l'idea per cui il resettlement potrebbe essere un contrappeso sufficiente alla negazione del diritto d'asilo che si mette in atto con, con le politiche di esternalizzazione. Perché? Perché dobbiamo ricordare che il richiedente asilo, il rifugiato, ricordiamoci che tra l'altro si è rifugiati ancora prima di essere riconosciuti come tali, no? quindi molte delle persone ad esempio che si trovano in Libia o che si trovano in Bosnia possiamo immaginare che almeno una percentuale di loro sono dei rifugiati perché sono persone che nel loro paese andrebbero incontro a persecuzioni o a eh, pericoli derivanti da conflitti armati. Ebbene l'unico modo di capire se queste persone sono effettivamente quello che dicono di essere, cioè dei profumi, che non possono rientrare nel loro paese e di esaminare il loro, la loro situazione individuale uno a uno. Questo, questo si fa. Eh, L'esternalizzazione... È volta a negare tutto, tutto questo, è volta a negare il diritto delle persone a chiedere, a rivendicare questo loro diritto. Il diritto di asilo che in Italia ricordo è anche una garanzia costituzionale, non è, un, è un diritto umano fondamentale eh, che, che nasce insomma dopo, dopo la, viene riconosciuto nella Convenzione di Ginevra dopo la Seconda Guerra Mondiale, fa parte del patrimonio giuridico della cultura dei diritti umani che caratterizza noi come, come Italia, come Unione Europea. L'esternalizzazione dice no, le persone non devono essere messe in condizione di poter esercitare questo diritto d'asilo, che rimangano in Libia, che rimangano in Turchia, che rimangano in limine dell'Unione Europea, quindi a Lesbo oppure ecco, in un centro di preingresso al confine tra Serbia e Ungheria. Quindi anche a chi chiede, ma quindi queste persone sono destinate a rimanere lì? Sì, sono destinate a rimanere lì, cioè è previsto la, la nuova proposta di regolamento. Prevede questo, che le persone siano sottoposte a una procedura di pre-screening, quindi a, prima di fare ingresso nell'Unione Europea e che vengano confinate in questi, in questi centri. E se e solo se superano l'iter di pre-screening, allora possono eventualmente essere ammesse sul territorio e lì esercitare il diritto d'asilo. Noi, però, appunto, finanziando questo sistema, così come finanziando le operazioni di intercettazione e respingimento da parte della Guardia Costiera libica su tutt'altro fronte, cerchiamo di negare in radice questo approccio giuridico fondato sul rispetto dei diritti individuali cioè diciamo voi innanzitutto state lì, state in Libia, state in Turchia cosa succede in, questo, in questi paesi? Tutto sommato non è affare mio, è un paese terzo li trattano come, come li trattano finché sono là io non ho obblighi di gestire la loro situazione ecco questa è riassunta malamente in poche parole la politica di, di esternalizzazione Dire che il resettlement, cioè dare in modo discrezionale, perché il resettlement, ricordiamoci, non è una procedura giuridica eh, normata in modo preciso, è una procedura discrezionale per cui le agenzie umanitarie possono dire un HCR in primis, possono dire, ok, tu, tu e tu, vi diamo un visto e potete andare in Canada, in America in Unione Europea. Questo è il resettlement. Non è, non è la stessa logica eh, come possiamo dire non può costituire un, cioè non possiamo pensare che un potenziamento del, dei numeri del, dei, dei resettlement possano costituire un controbilanciamento a quella negazione appunto sistematica del diritto d'asilo che invece si, eh, si attua con le politiche di esternalizzazione il resettlement è numericamente una, una procedura eh, per come la conosciamo oggi molto, molto limitata è ripeto una, un tipo di meccanismo concessorio, se una persona chiede di essere ammessa al resettlement e viene negato questo diritto, non ha un meccanismo giuridico a cui appellarsi per rivendicare un proprio diritto, ecco non è un diritto il resettlement, d'accordo? Quindi è una misura umanitaria che viene attuata con meccanismi, peraltro, tutt'altro che chiari dalle agenzie dall'UNHCR so, sostanzialmente, non si sa sulla base di cosa effettivamente le persone vengano effettivamente scelte, questo vale anche per i corridoi eh, Umanitari. In Libia ci sono delle vere e proprie distorsioni che sono collegate al resettlement, ad esempio nel momento in cui si dice che le persone che sono nei centri di detenzione possono accedere al resettlement, si è assistito a fenomeni di persone che cercano di entrare nei centri di detenzione dove vengono potenzialmente torturate pur di accedere ai meccanismi di resettlement. Ecco, non, è, non fa parte, diciamo, non appartiene mh, questa, questo tipo di approccio a quella cultura eh, giuridica fondata ripeto, sui diritti fondamentali che invece dovrebbe essere propria di, una, di, di uno spazio eh, che pretende di essere avanzato, di, di rispetto ai diritti, quale l'Unione Europea. Grazie, grazie molte. E, ovviamente ci sarebbe eh, moltissimo da parlare, eh, potremmo continuare, insomma, immagino per ore, ehm, ma... Ehm, eh, dare, comincerei invece appunto a avviarci verso le conclusioni dando quindi la parola a Luisa Chiodi eh, vorrei prima di questo scusarmi a nome eh, dell'onorevole Fassino che purtroppo non è riuscito a liberarsi in tempo apparentemente a meno insomma, di, un, eh, di una comparsa dell'ultimo minuto eh, ma che appunto comunque invia i suoi saluti e do la parola a Luisa Chiodi eh, per le sue conclusioni ed eventualmente insomma, eh, le sue riflessioni anche rispetto a quello che ha appunto ascoltato finora grazie eh, grazie Raffaella, grazie a tutti i relatori, grazie um, al dottor Antonione per eh, il suo sostegno in questo lavoro che per noi è eh, insomma, in corso d'opera. Avremo sicuramente modo di, di riparlare di tanti degli aspetti che sono stati tracciati mh, oggi. Io eh, così ho eh, un difficilissimo compito che è quello di, di trarre delle conclusioni su temi così complessi. Vorrei sicuramente sottolineare i 3-4 nodi centrali di quello che è stato detto, quindi eh, accogliendo quindi le informazioni raccolte, forse non andando in un ordine particolarmente coerente. Però ci tengo a eh, sottolineare l'importanza dell'idea, so, suggerita da miglierina per ultimo, eh, del, del fatto che... Il concetto di sicurezza cambia, è cambiato nel corso del tempo, certamente c'è una certa avversione nelle opinioni pubbliche occidentali verso la migrazione, l'accoglienza di nuovi migranti, però ci sono anche variazioni e varia il dibattito, la percezione del problema della sicurezza anche naturalmente in base alle scelte delle politiche mh, del momento, oltre che naturalmente di fattori importanti. Chiaramente il Covid, ha, um, la pandemia ha spinto a uh, trasformare l'idea di, di qual è il nostro primo problema ehm, e insieme rispetto per esempio alla relazione con i Balcani non ci ha fatto ricordare ehm, se non marginalmente, che lasciare i Balcani senza... Eh, eh, copertura vaccinale eh, quando mai l'avremo anche noi ehm, sarebbe probabilmente un, una visione mia e della nostra sicurezza allora eh, sicuramente ehm, abbiamo un'idea come il dottor Verdiglione ci ha sottolineato di eh, un, un contesto transnazionale e internazionale nel quale operare per eh, garantire la sicurezza eh, tra questo il, il, ehm, il lavoro di con dei dati tra ehm, le forze di sicurezza. Eh, io su questo eh, purtroppo no, non possiamo avere una conversazione perché il mio ruolo era quello di trarre conclusioni, però insomma ricorderei che sul tema della condivisione dei dati eh, c'è frizione e complessità da, da tutti i lati. E, mh, per molti versi c'è cioè, chi sostiene che eh, la Croazia si comporti in modo così feroce nel, nell'espulsione eh, di, di, di chi cerca di attraversare il confine e di passare attraverso il proprio paese perché in realtà quasi nessuno di questi intende fermarsi in Croazia anche perché voglie, vuole farsi riconoscere come paese affidabile nel contrasto alla migrazione e, um, e quindi sarebbe probabilmente molto importante dare eh, eh, segnali contrari alla Croazia cioè che per entrare in Schengen eh, dove la Ancora non è, eh, sarebbe opportuno al contrario che eh, il nostro vicino di casa eh, si dimostrasse capace di rispettare... Eh le norme che, in comuni che ci siamo dati in materia di migrazione o meglio di, di domande di asilo. E, certamente eh, mettere in mano dati a paesi eh, semi-autoritari come alcuni dei paesi candidati mh, eh, purtroppo stanno diventando, candidati all'integrazione europea stanno diventando, è chiaramente problematico e quindi anche su questo eh, probabilmente un, un, una riflessione accurata va fatta da parte del, um, eh, dei nostri, delle nostre autorità ma anche della nostra opinione pubblica. Sicuramente eh, il, il, è importante eh, ricordare come ha fatto il professor Pasquero, eh, di ciascuno di voi ovviamente perdonatemi, ho raccolto uno... Le tanti degli aspetti, di tanti aspetti interessanti che avete voluto sottolineare, ci tengo a mettere in evidenza il tema della differenza tra traffico di esseri umani e mh, favoreggiamento a, alla migrazione, perché appunto si gioca molto nel dibattito pubblico su questa ambiguità no, della parola traffici, e quindi ehm, i trafficanti vengono ehm, trattati eh, sempre come eh, appunto una minaccia per tutti quando per, eh, come dire, non, non si tratta, non commettono gli stessi reati nel momento in cui eh, si, si, si stiano adoperando per eh, appunto un traffico di esseri umani o quando sono invece dei passeur che in un eh, contesto di eh, scambio di interessi comuni tra chi ha bisogno di, di attraversare il confine e chi eh, può dare loro l'opportunità di farlo pur violando le regole previste in ogni caso come dire, non commette lo stesso, la stessa gravità di crimine in realtà appunto bisogna ricordarsi che mentre si commette il crimine dell'attraversamento illegale del confine si commette anche il crimine di non autorizzare chi avrebbe diritto di presentare Manda d'asilo a farlo propriamente. E questo, come dire, questa, eh, questo contesto nel quale, a, mh, come dire, ad essere ambivalenti o ambigui sul su rispetto dello Stato di diritto, eh, purtroppo eh, troviamo esserci anche le, le, i nostri paesi. E, mh, voglio su questo quindi mh, osservare, concludere con con ulteriori due note. Eh, L'opinione pubblica italiana negli ultimi mesi è stata si è risvegliata sul tema ehm, della, della solidarietà nei confronti di chi cerca di attraversare il confine e in particolare eh, di fronte alle immagini che venivano da, dal campo di Lipa in Bosnia-Herzegovina. Eh, si è osservato un grande interesse mediatico e anche ehm, una grande risposta della società civile italiana eh, che eh, è sembrata tornare ai tempi nella quale aveva molta meno paura eh, dell'altro e molta più voglia e interesse, passione e desiderio eh, civico di eh, condividere in maniera come dire, di condividere la propria solidarietà e quindi di dare una mano a, a, a chi si trovava in condizioni così estreme come quelle della Bosnia eh, di, di dicembre o, o di oggi. E, a, questa, eh, a questa realtà, a questa solidarietà che, che gli italiani hanno voluto esprimere verso la Bosnia, naturalmente. Mente, eh, um, insomma eh, va, va sottolineato la, la potenza di questa nuova ondata positiva ehm, verso un paese che ha, ha ancora moltissime fragilità è difficile immaginare che eh, è un paese che ancora sta pagando il prezzo di una guerra avvenuta eh, chiusa solo 25 anni fa con però con una situazione economica disastrosa, con un contesto istituzionale estremamente fragile ehm, noi in qualche modo dobbiamo un, una, una condivisione di oneri ecco, su questo ehm, eh, è interessante è stato importante vedere questa trasformazione dell'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana eh, e quindi questa rinnovata eh, ondata di solidarietà che si è potuta vedere, ehm, questo naturalmente oggi sembra di nuovo a rischio perché eh, il problema di, eh, di associare eh, azioni di polizia nei confronti eh, di, ehm, di, di, di, di chi appunto si eh, eh, come dire, eh, chi viene accusato di traffici illeciti, e in questo caso appunto di essere di favorire la migrazione illegale, e chi invece. Eh, presta solidarietà verso ehm, i, i cittadini di Afghanistan, eh, Siria o, o, o che voglia che si trovano ehm, ad arrivare sul nostro territorio e a, in condizioni eh, veramente pietose spesso per essere passati attraverso le violenze e l'illegalità della polizia croata. Ehm, evidentemente questa solidarietà eh, criminalizzarla è alquanto eh, problematico e rischierebbe sta rischiando di ehm, come dire, far tornare di nuovo l'opinione pubblica italiana in un contesto di, di paura invece che di solidarietà proprio perché l'idea di sicurezza cambia a seconda eh, del contesto a seconda di dove le autorità de, del politico istituzionale del nostro paese in qualche modo ehm, si impegnano ad orientare. È stato comunque molto interessante vedere ehm, eh, sul, sui media italiani ehm, una serie di risposte a, alle indagini eh, che sono in corso, eh, dove appunto la messa... in. Discussione del rischio di criminalizzare la solidarietà ehm, associandola al favoreggiamento all'immigrazione clandestina è emersa con, ehm, con forza. E, naturalmente eh, alla, tutti quanti alla nostra eh, sicurezza teniamo e, e sicuramente senza alcun dubbio eh, esistono rischi eh, che in qualche modo sulle rotte di immigrazione eh, possano eh, trovarsi, eh, come dire, fonti di pericolo per la nostra incomunità. Naturalmente eh, la cosa più eh, sensata e importante sarebbe evitare una strumentalizzazione di, di eventuali reti criminali che eh, esistono, sono esistite ed è, ed è vero che si sono alimentate negli anni della guerra e si alimentano oggi per, eh, per le barriere che imponiamo al diritto all'immigrazione e allo stesso tempo sono soltanto un pezzo del, del fenomeno delle relazioni che intratteniamo con questi paesi verso i quali eh, un tempo... Volevamo esportare la democrazia e i diritti umani e invece mh, di fronte a questa gestione della migrazione con sempre maggiore frequenza eh, stiamo esportando instabilità e, mh, e appunto grande difficoltà politica nella gestione di un fenomeno che noi stessi facciamo così fatica ad affrontare. Grazie. Grazie, grazie molte. E ringrazio Luisa Chiodi per queste conclusioni, per aver insomma, appunto, tirato le fila. <ride> ringrazio tutti i relatori, ancora l'Ince e eh, tutti coloro che hanno appunto, seguito i lavori e um, ci riaggiorniamo probabilmente per uh, il prossimo seminario per cui non abbiamo ancora una data precisa ma che verrà diciamo, pubblicizzato appunto sulle um, pagine del CESPI e di Osservatorio Balcani-Caucaso um, e dell'INCE insomma um, nel, nel prossimo mese grazie a tutti e um, arrivederci grazie arrivederci a tutti grazie